Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Quest'oggi con noi Francesco Roderigo. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio a tutti. Il tema di oggi è l'equo compenso alla luce delle novità che sono arrivate dal Parlamento. Di cosa si tratta? Eh, esatto Tommaso, come hai accennato tu il Parlamento ha approvato il decreto legge sull'ecocompenso. dopo un iter che durava da oltre due anni, eh, la, il DDL ha finalmente visto la luce, è diventato legge eh, e quindi si attende ora soltanto la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Si tratta in sintesi del provvedimento che garantisce ai professionisti che siano iscritti o meno ad un ordine, eh, garantisce appunto un compenso adeguato, quindi una soglia sotto cui non è, non è possibile scendere. Si tratta appunto di una retribuzione che eh, viene erogata ai lavori autonomi in modo proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro effettuato e in base alle caratteristiche della prestazione stessa. Il valore eh, di questo appunto compenso deve essere conforme a degli specifici parametri che saranno poi individuati da eh, appositi decreti ministeriali. Eh, quindi in concreto quali sono le novità che interessano i professionisti e eh, in quali rapporti tra gli stessi e altri soggetti? Sì, allora nel, nel dettaglio il testo del um, decreto legge sull'equocompenso regola i rapporti contrattuali eh, che i professionisti stipulano con i cosiddetti contraenti forti, quindi eh, non si applica con eh, tutte le controparti, ma soltanto con quelle eh, che occupano una posizione tra virgolette dominante, che quindi potrebbe eh, apportare uno squilibrio in quello che è il rapporto con il singolo professionista. Quali sono questi contraenti forti? Si tratta di... Eh, grandi imprese, grandi aziende o banche, eh, società assicurative per fare degli esempi eh, che nello specifico hanno impiegato eh, più di 50 dipendenti o hanno avuto dei ricavi eh, superiori ai 10 milioni nell'anno precedente alla sottoscrizione del rapporto con i professionisti in questione. Rientra tra i cosiddetti contraenti forti anche la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica, quindi questo diciamo, è l'ambito in cui si applicherà una volta che entrerà in vigore la legge sul, sull'ecocompenso. Quindi cosa comporta per i professionisti? Le, le clausole dei contratti che eh, non prevedono appunto un compenso equo e proporzionale a quella che è l'opera che viene prestata dal, dal professionista eh, sono considerate nulle, così come sono eh, considerati nulli anche i patti che eh, vietano al professionista di prendere degli acconti, la prestazione che andrà a svolgere o che impongono un anticipo delle spese eh, o che comunque eh, concedono dei vantaggi che in qualche modo sono sproporzionati eh, tra, le, tra le parti del contratto. Perfetto, quindi a questo punto possiamo concludere dicendo che eh, attenderemo la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale e eh, gli ulteriori sviluppi sulla vicenda, intanto consigliamo a chi fosse interessato eh, al tema la lettura dell'articolo sul sito di informazione fiscale che trovate all'interno della descrizione del video dal titolo Equo compenso il testo e legge con le novità per i professionisti in cui eh, sono contenuti appunto ulteriori eh, dettagli sul, sul tema trattato e per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento arrivederci arrivederci